Ma adesso ci, la porto a, la Roma, porto a Roma. Roma, esatto, un po' a pensare a cose di cultura, così un pochino eh, cambiamo argomento, non pensiamo al Natale, una decisione importante oggi che un po' cambia, diciamo, anche il panorama culturale di questo paese, che va a concludere una storia un po' ignominiosa che ci portavamo eh, veramente da... Ha detto ignominioso, L'ha detto bene, straordinariamente. È la prima volta che su Radio 2 viene pronunciata Ignomignone. Restate con noi perché nella quarta parte diremo parole mai ascoltate. Ma si so predige il futuro, poi se ne dimenticherà. Esatto, va bene. E allora, sa la storia di Ovidio, ci fu un tempo in cui Ovidio, poeta, ovidio, latino, poeta poeta latino, certo. ovidio eh, che era proprio um, era un, un personaggio molto carismatico, venne esiliato. Venne esiliato eh, dall'imperatore Augusto, e fortunatamente è arrivato. Il Movimento 5 Stelle per mettere fine a questa pagina brutta brutta della storia italiana Vogliamo saperne di più perché dopo 2000 anni il Consiglio Comunale di Roma Capitale ha riabilitato Ovidio Ha votato solo il Movimento 5 Stelle e ci facciamo raccontare tutto dalla donna che ha promosso l'azione 2000 anni dopo Lei è la Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale e si chiama Eleonora Guadagno Guadagno. Presidente buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. buonasera buonasera Senta si, si prova un'emozione a, a, a metterci una pezza 2000 anni dopo? anche perché devo fare veramente una confessione io non sono mai stata amante del latino ah. se potesse sentirmi il mio professore del liceo si commuoverebbe si commuoverebbe C'è cioè, un. La, la, la guadagno, <ride> ho sempre studiato pochissimo però vendica e... no, devo dire che sì, studiavo molto di più la parte letteraria per alzare i voti perché nelle traduzioni del latino non ero non ero molto brava perché non l'amavo. E come mai, il Presidente, allora si è appassionata a questa storia? In effetti un esilio, mai un'accusa che, che mai la Capitale negli anni aveva in qualche modo rettificato. E lei è stata promotrice della soluzione storica di Ovidio. Perché cioè, i primi ad appassionarsi della storia di Ovidio furono Dante, Virgilio, Boccaccio, addirittura d'annunzio. Ma possiamo parlare anche del resto del mondo. Shakespeare, Pope, Shelley, James Joyce, Kafka ma arriviamo anche a questi giorni di oggi in cui cioè, si sono mobilitati i più grandi esperti di Oxford e Cambridge, cioè potremmo essere proprio noi a Roma a dimenticarci insomma, di festeggiare il bim bimillenario, anche perché mancavamo solo noi cioè, Eleonora, Costanza, eh, no, vuol ricordare ah, Costanza dove Ovidio finì sei certo. tristia, perché era parecchio triste sì. vuole ricordare eh. ai quattro che non hanno fatto il classico come mai, come mai mh, fu, fu cacciato da Roma, quale fu l'ingiusta motivazione? Con quale Augusto lo. Beh, non fu spiegata, perché erano motivi personali, si pensa sia collegato a un motivo personale legato al, alla nipote Giulia. E proprio per questo eh, non venne nemmeno ratificato dal Senato romano eh, quindi con motivazioni ingiuste per allora. E proprio per reclamare oggi la libera espressione anche artistica e riabilitarlo oggi perché eh, immaginate in quel tempo il povero Video che all'apice della sua carriera nell'ottavo eh, nel, nell secolo d.C. si ritrova all'Isola d'Elba a, a vedersi notificato l'esilio eh, e viene inviato in, a Costanza ed è costretto poverino a lasciare famiglia, e eh, tutta l'eredità che ha gli affetti, gli amici, i familiari che per loro cercarono comunque eh, di sostenere la sua causa ma che a gusto in ogni caso non... Eh è, è una, lotta, allora. una lotta per i diritti questa. guadagno chiaramente... esatto. eh. anche perché voglio ricordare che i ragazzi di Sulmona, il sindaco di Sulmona dal 2012 stanno chiedendo a Roma di riabilitare la sua memoria quindi fra i tanti discorsi insomma di, da affrontare su ogni giorno anche riguardano la, la mobilità i rifiuti Roma, eh, insomma, è importante anche comunque questo. dare una risposta a livello culturale guadagno però ci ha colpito che l'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità eh, All però avete, avete partecipato solo voi del movimento 5 stelle no altri... no no, no. c'è stato un voto unanime ah, un anime, hanno un partecipato abbiamo, hanno ho letto, partecipato. letto male io no, ah, quindi so. tutta l'assemblea ha votato sì. vabbè questo bisogna capire sì, no, bisogna no, riparare dai classici anche perché volevo far capire l'atmosfera è arrivato il sindaco è arrivato il presidente dell'assemblea ma un gruppo di ragazzi appassionati che ci ha raccontato dei brani, hanno esposto in musica e quindi si è, si è capito lo spirito. Esatto, Però lo spirito il, movimento, il movimento Guadagni è riuscito a andare compatto, cioè la taverna e la raggi non hanno posizioni diverse su Ovidio. Assolutamente. Assolutamente, quando si parla di cultura che fa parte dell'integrante eh, della nostra idea, presidente, non presidente si bisogna partire da lì, bisogna stare ci vogliono atti. anche questi momenti. Infatti, infatti. Perfetto, e allora Ovidio torna a casa in qualche modo, perché un se anche mia... questo è un ritorno. Grazie mille. Grazie a voi. Arrivederci, allora. Arrivederci a Eleonora Guadagno, lei è la presidente della commissione cultura di Roma Capitale. Capitale.